Sono Gianni Gianpietro, sono un giornalista, lavoro in RAI e qui accanto a me c'è Lirio Abate che è un giornalista investigativo dell'Espresso. La parola che andremo a commentare in questa chiacchierata è coerenza, potrebbe essere anche coraggio e come vedremo questi termini hanno parecchio in comune e probabilmente Lirio Abate è una delle persone più adatte a parlare di coerenza e di coraggio per i pochi che eh, non conoscono la sua storia sintetizzo brevemente la sua biografia, Lirio è un giornalista investigativo dell'Espresso e anzi aggiungo che la sua presenza qui è anche il frutto della stretta e feconda collaborazione fra il gruppo dell'Espresso e la fondazione di Bagno, l'altro Molti di voi sanno che la Fondazione eh, custodisce l'intera collezione del, dell'Espresso. Come cronista giudiziario Lirio ha iniziato a lavorare nei primi anni 90 presso il giornale di Sicilia, poi è stato a lungo cronista dell'Ansa, fra i tanti colpi giornalistici ricordo solo che è stato l'unico giornalista presente eh, sul luogo dell'arresto del, eh, di Binu Provenzano del capo della mafia nel 2006 e quindi è stato anche il primo a raccontare questo arresto poi dopo l'Ansa ha lavorato anche per la stampa e da due o tre anni mi pare è eh, giornalista dell'Espresso ha pubblicato alcuni libri eh, ricordo l'ultimo i complici che potete trovare qui anche al Lector in Fabula, un libro scritto assieme a Peter Gomez, in cui individua, nome per nome, tutti gli uomini di Bernardo Provenzano, da Corleone al Parlamento. Grazie a questo libro ha anche vinto alcuni premi: il premio Capalbio, il premio Santa Marinella, il premio Paolo Borsellino, poi anche tanti altri premi che adesso non sto a ricordare tutti. Però Lirio non ha ricevuto solo onori. Ha ricevuto anche minacce, minacce di morte dalla mafia. Nel 2007, anzi, la, qualcosa di più concreto di una minaccia, perché i poliziotti hanno sventato un attentato: avevano lasciato una, una vettura carica di esplosivo vicino alla, alla sua abitazione, e ha avuto anche il triste privilegio di ricevere delle minacce dal boss Leo Luca. Bagarella in udienza durante un processo eh, sapete chi è Leo Luca Bagarella è uno che già è già stato condannato a diversi gli ha ammazzato un sacco di gente fra l'altro uno dei, degli autori della strage, della strage di Capaci dell'omicidio di Boris Giuliano e anche eh, dell'omicidio del piccolo Giuseppe Di Matteo un, un ragazzino di 13 anni figlio di un pentito di mafia che fu fatto sequestrare da Leoluca Bagarella, tenuto sotto sequestro per due anni e infine disciolto nell'acito. Leoluca Bagarella è un tipo così. E quindi Lirio Abate eh, chiaramente eh, ha anche dovuto cambiare residenza per un periodo, eh, ma non ha cambiato il suo modo di fare giornalismo perché da allora da cinque anni continua comunque a realizzare le sue inchieste in particolare sulla mafia ma non solo perché si è occupato molto anche di traffico di esseri umani per esempio eh, anche si è occupato del mondo dell'anarcoinsurrezionalismo, anzi mi pare che ha ricevuto qualche minaccia anche da, da, da quel settore da quelle parti là ecco perché comunque ci sembra una delle persone più adatte a parlare di coerenza e allora Lirio cos'è secondo te la coerenza? Beh, innanzitutto grazie grazie, buonasera e grazie per l'invito che ho colto con, con grande onore eh, ho sentito parlare benissimo dei miei colleghi di questa iniziativa ma anche della, della gente che, che viene, viene ad assistere e partecipa a questi incontri quello che mi è venuto in mente quando abbiamo pensato a questo dibattito, a questo, questo dialogo qui in mezzo a voi è la parola coerenza. coerenza. E la coerenza è, è, è un po' quella, quella parola che in questi, in questi anni forse è mancata eh, in chi ci ha amministrato, in chi ci ha guidato in chi è stato per tanti versi sopra le nostre teste a, a, a gestire la nostra vita perché la coerenza è la uniformità tra, tra quello che si dice e quello poi che si fa si può anche cambiare idea, perché tutte le persone che hanno un'intelligenza un possono cambiare idea. Possono ammettere di avere sbagliato o di, aver, o, di avere, eh, o di essere caduti in errore. Si può ammettere i propri sbagli, si può anche cambiare idea. Ma quando ci, si ha un'idea la si cambia comunque l'idea, il modo di fare che uno ha, deve essere coerente con le azioni che si porta avanti In una sostanza della propria vita o almeno di quello che si dice di portare avanti la propria vita nell'azione politica sociale professionale bisogna che questa rispecchi le azioni pratiche bisogna che questi siano coerenti con quello che, che, che si fa. Vedete, in questi ultimi mesi, in questi ultimi anni abbiamo sentito sempre più spesso parlare eh, del fatto che si vuole combattere la corruzione nel nostro Paese. Un ministro ha detto pochi giorni fa che se si dovesse togliere, comunque eh, portare via la corruzione, in Italia sarebbe 2 o 4 punti di PIL una cifra spaventosa, grossissima il problema è questo che si parla di fare la lotta alla corruzione ma poi non si fa una legge i politici parlano di voler contrastare questo purtroppo non fenomeno, ormai è una piega ormai è un, un rituale ma nessuno in parlamento si impegna veramente a varare questa legge. Molti dicono perché nessuno fa una legge contro se stessi. Ecco, vedete, questa non c'è la coerenza fra chi va davanti a una telecamera o in uno studio televisivo a dire che bisogna combattere i corruttori, ma poi non si fa una legge. Altrettanto poco coerente anche chi sostiene che bisogna combattere le mafie, la criminalità organizzata e poi questo impegno della criminalità organizzata la si trova soltanto a parole, mentre con i fatti cioè, ci sono pochi mezzi messi a disposizione delle forze dell'ordine e dei magistrati, ci sono eh, pochi finanziamenti messi a disposizione del, di chi opera sul territorio a contrastare le mafie, la criminalità organizzata vedete non c'è coerenza fra quello che si dice e quello che poi si fa, che praticamente si fa. La coerenza invece dovrebbe appunto portare dritti dritti con quello che in qualche modo vogliamo divulgare, quello che ognuno di noi fa nella, nella nostra vita. Qui è eh, siete in una cittadina dove ci sono delle scuole e ne parlavamo prima mi dicono appunto un livello medio alto di cultura i ragazzi sanno cosa sono i libri ed è coerente che proprio per questo motivo vengono fuori poi iniziative come queste che in questi giorni state vedendo e stanno maturando a, a, nella vostra città questa è coerenza però quella che manca è la coerenza di chi invece ci dirige e allora proprio per questo motivo è opportuno ricordarla, è opportuno farla emergere che purtroppo non sempre chi, eh, chi sta sopra di noi fa della coerenza un proprio oh, baluardo ma cambia spessissimo la propria idea, cambia spessissimo il proprio modo di fare e non è collegato a, cioè, alla pratica, alla teoria tutto ciò va a discapito della gente vedete quello che sta vivendo la Puglia in una determinata zona della Puglia eh, l'inquinamento ambientale la situazione dell'Ilva eh, uno da una parte pensa all'economia alla disoccupazione che potrebbe creare un'eventuale chiusura definitiva dello stabilimento ma dall'altra c'hai davanti delle polveri un veleno nell'aria che sta continuando e continua ad uccidere uomini, ragazzi bambini e allora bisogna essere coerenti con delle azioni che si professano, si vuole rispettare l'ambiente ecco, allora bisogna anche rispettare l'uomo bisogna però anche essere coerenti, se bisogna rispettare l'uomo bisogna anche metterlo nelle condizioni umane, umane, economiche sociali di vivere la propria vita perché fino adesso non è stato fatto tutto ciò la coerenza eh, per molti aspetti viene, viene meno e allora viene meno anche per un fattore economico viene meno per un fattore politico vedete poi ritornano sempre i fattori politici non sapevo diciamo, che, eh, che qui avevate eh, questo mio libro I complici che è uscito nel 2007 non, non è un libro di adesso che il contenuto insieme a Peter Gomez abbiamo fatto un lavoro giornalistico, di inchiesta giornalistica sul campo. e Nel 2007 abbiamo raccontato di politici, di, di persone che stavano per avere un traghettamento politico verso ruoli istituzionali molto elevati. Ma questo non lo sapevamo. e Li abbiamo raccontati e abbiamo raccontato le loro complicità politiche. Noi non siamo magistrati, non siamo investigatori, siamo giornalisti. Il giornalista può fare, può mettere in evidenza delle complicità morali, politiche. E l'abbiamo fatto per, raccontando i, i politici di destra e di sinistra. Uno per tutti, vedendo quello che c'è lì dentro e che questo personaggio, questo uomo politico, per quello che abbiamo come lo abbiamo raccontato in qualche modo vicino a uomini di Bernardo Provenzano e per, le sue, e per i suoi contatti con altri mafiosi, nonostante questo, nonostante che il libro ha avuto una grande diffusione politicamente parlando, questo signore è diventato Presidente del Senato. Allora dico che qual è la coerenza? Qual è la coerenza di chi dice in campagna elettorale maggiore sicurezza? lotta alle mafie e poi invece andando al governo non c'è nessuna sicurezza alle città né fa le lotta alle mafie, anzi dice di fare lotta alle mafie, fa le, i codici antimafia e li fa anche, cioè li fa per avere grande pubblicità, dice è stato varato un codice antimafia poi lo vai a leggere e ti accorgi che quel codice, uno è scritto male, anche con grandi errori di di, di, di battitura ma non questo eh, ma con grandi ripetizioni e poi è un codice che così come è scritto sembra un favore alle mafie a cominciare dai sequestri dei beni e dai beni che così come vengono impostati da questo nuovo codice eh, ritornerebbero di fatto ai sessi mafiosi e di fatto depotenzia molto il ruolo dei magistrati e degli investigatori e poi taglia i finanziamenti alle forze dell'ordine, ecco non c'è coerenza fra quello che si dice e poi quello che si fa. E questo libro dimostra di fatto la mancanza. E io spero, adesso cioè, ricordando la parola coerenza che ho ricordandolo stasera, altre volte, in altre occasioni.